Lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Sono queste le parole che Gesù cita in sinagoga a Nazareth. Ritorna a casa e ritorna a casa diventa per certi versi rassicurante per lui e in un certo senso potremmo dire che eh, quando tu torni a casa ti senti compreso di più, ma paradossalmente anche diciamo, sottovalutato per certi versi, perché ti si dice chi sei tu, ti conosco, so già chi sei, e questo è accaduto a Gesù è entrato nella stessa logica, non l'hanno capito fino in fondo. Eppure, ecco, hanno ascoltato queste parole e hanno ascoltato quello che Gesù ha detto dopo. Oggi questa scrittura si avvera qui, dinanzi ai vostri occhi. E tutti gli occhi dell'Assemblea dell erano fissi su di Lui. E Doveva essere stato bello, e so come sono belle queste parole. Questo schierarsi di Dio, potremmo dire, un Dio che non è imparziale, è che si pone sul passo degli ultimi per dirla sempre con Tonino, Tonino Bello che mi piace citare eh, il suo piano pastorale era questo sul passo degli ultimi perché Dio si pone sul passo degli ultimi non è, non è un fatto marginale è centrale nel messaggio di Cristo ce l'ha voluto dire proprio con questo programma con questo discorso programmatico potremmo dire discorso meraviglioso intenso che però sembra impossibile agli occhi dei presenti. Sono combattuti probabilmente, così come anche noi, alle volte, no? Sembrano utopici. Ma questo è il sogno di Dio. Il sogno di Dio è vederci gli uni accanto agli altri, poveri e ricchi insieme, e gli uni anche se diversi, in una convivialità delle differenze, vederci in cammino, in ascolto gli uni verso gli altri. Ecco, il Signore ci vuole così, eh, ci ha regalato questa lettera stupenda, diceva Antonio Bello, è una lettera d'amore la sua, che noi abbiamo messo nel cassetto, sono parole sue, le cito pedisciocamente, le, le cito testualmente, le abbiamo, messe, le abbiamo messe nel cassetto, abbiamo dimenticato, e facciamo fatica anche a metterle in pratica. E forse come i suoi concittadini di Nazareth, anche noi eh, viviamo questo, questo dubbio e, e siamo chiamati a fare una scelta, a scegliere Gesù, figlio di Dio, che viene a salvarci, che viene a indicarci il percorso della verità, della giustizia, della pace, della vera felicità, o un Gesù storico che imbonitore delle coscienze, non so che ha fatto un po' da personal trainer dello spirito, in qualche modo tra tanti profeti, dobbiamo operare una scelta in noi stessi. Se è Dio che abbiamo dinanzi, allora fissiamo gli occhi su di Lui e lasciamoci guidare da Lui, fidiamoci di Lui e se vi consentirete schieriamoci anche noi dalla sua parte, e cioè dalla parte dei più poveri dei più bisognosi, dei più reietti della terra, per dare loro questa luce nuova nello spirito, per dare speranza, per dare loro gioia. Buona domenica a tutti.